Torniamo invece un po' a parlare eh, con, eh, con Maria eh, della parte eh, di mh, tutto ciò che riguarda la parte social dell'applicazione, eh, l'importanza di eh, WigLED anche come eh, strumento di aggregazione e creazione, se vogliamo, di una vera e propria rete di persone. Con disabilità e, o come diceva Paolo, eh, integrata, se vogliamo metterla così, di persone con disabilità e non, eh, non disabili che però ovviamente vadano avanti per un obiettivo comune. Sì, per me e per tutti noi di, di Wicked eh, questo aspetto è comunque molto importante, perché, cioè, come dirti, bisogna cercare di creare maggiore sensibilità da questo punto di vista, no? Comunque con tante persone, diffondendo la voce, per dirla in modo semplice, lasci comunque un, un messaggio, no? un piccolo semino, diciamo così, per cui la gente man mano magari in futuro inizia a vedere le cose in modo diverso, a riflettere sull'argomento sull in modo diverso. E poi tra di noi assolutamente conoscersi, eh, parlare ognuno della propria mh, diversità, oppure mh, delle cose che ci rendono comuni, eh, mh, credo che ci renda comunque più forti in un qualche modo. Esatto. Arricchisce con... anche eh, a livello personale, no? Di conoscenze. Di... Per esempio, non so, uno ha una particolare storia con la persona, mm -hmm. secondo me. E questo è un aspetto molto importante. Certo, assolutamente. Volevo proprio arrivare eh, al punto, eh, come diciamo anche prima, no? Eh, mi sembra proprio Paolo lo dicesse, che eh, ci sono gruppi di persone mh, con disabilità all'interno all dei quali le informazioni, sì, viaggiano, però si fermano all'interno di un piccolo nucleo, di un piccolo gruppo. Uh, Un'applicazione come appunto uh, WigLed. Aiuta e eh, contribuisce a far viaggiare le informazioni, eh, ma non solo. Io direi anche, eh, ovviamente, come abbiamo già detto, eh, potenziare proprio la rete di persone con disabilità, affinché, eh, visto che, diciamo, diciamocelo ovviamente, in Italia le persone con disabilità e eh, le persone che girano attorno alle persone con, con disabilità stesse sono molte eh, cioè, si parla comunque di diverse centinaia di migliaia di persone e potrebbe pian piano diventare eh, una forza se vogliamo anche a livello politico mettiamola così Ah, Però per ci teniamo distanti dalla politica, cerchiamo di fare. Sì, no, no, no, no io, io ovviamente sono. No, ho capito cosa intendo. Sono assolutamente d'accordo con te, parlavo di politica in senso positivo, eh, in senso bello. No, assolutamente, assolutamente sì, nel senso l'applicazione, una delle diciamo delle, eh, delle volontà diciamo del, dell'applicazione è proprio quella di mettere in luce delle problematiche anche per essere ecco appunto rientrano proprio le municipalità. Eh, questa raccolta di dati, per esempio, è una raccolta di dati che vogliamo aprire alle municipalità per capire le problematiche della città. Quindi questo rapporto, a noi ci teniamo molto a, a dire questa cosa qua, come ci teniamo molto anche al, al rapporto che si crea con le associazioni, che sono le, diciamo, gli enti che si occupano anche di fare proprio per i diritti delle persone. Noi, con questo strumento, vogliamo dare dei report, vogliamo dare delle documentazioni che diano una fotografia di quello che sono le strade, di quello che sono gli accessi, gli accessi ai, lu ai luoghi aperti al pubblico. Chiaramente in questa fase quello che stanno cercando di fare è dare prima delle indicazioni per capire come potersi spostare. Chiaramente queste informazioni sono molto utili anche per riuscire a, ad aggredire e quindi proprio nella visione proprio del, di, di Wigled, quello che vogliamo accelerare la transizione da un mondo non accessibile, o comunque poco accessibile, a un mondo accessibile. Quindi quello che vogliamo essere cioè, è proprio uno strumento per questo movimento, uno strumento che dia adito anche a, uh, e visibilità delle problematiche. Per esempio, nella segnalazione delle barriere architettoniche, c'è questo famoso che stanno, che stanno facendo che stanno cercando di far partire in tutta Italia, da quello che ho visto dalle statistiche, di meno stiamo parlando dell'8% di comuni ancora, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, però con quello che si deve fare è fare in modo che, queste, che questi dati vengano messi a disposizione per accelerare anche quella parte, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi Wigled è di fatto uno strumento che serve ad accelerare tutti questi processi e al tempo stesso dare uno strumento che consente alle persone di muoversi con più serenità avere più fiducia nel dato e nel frattempo essere accolti da una community che, che ti dà informazioni, che ti aiuta in